Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori io vorrei chiedere un minuto di silenzio per, in ricordo e in commemorazione, mi verrebbe da dire, del sindaco di Rocca di Papa e del proprio delegato deceduti in, a seguito dello scoppio e quindi dell'incendio di cui credo tutti siamo a conoscenza. È una, una richiesta che io faccio a lei e faccio all'Aula perché il gesto eh, compiuto e quindi la morte conseguente a un gesto di estremo altruismo manifestato da entrambi, dal sindaco e dal suo delegato, che per ultimi hanno lasciato la sede del Comune pagando con la vita non tanto per le ustioni ma per quanto è stato inalato, credo che meriti veramente un riconoscimento anche da parte dell'Assemblea Capitolina. Grazie. una richiesta assolutamente accoglibile e condivisibile, quindi colleghi un minuto di silenzio. Спасибо.